bentornati su MyFootballJersey. oggi vediamo la seconda maglia del marocco la squadra che ha stupito tutti negli ultimi mondiali in qatar in versione fan la maglia da calcio puma marocco 2022 world cup combina un colore di base bianco con una striscia centrale grigio chiaro che contiene il logo puma verde e lo stemma del marocco sotto il logo puma su ogni manica è verde così come lo scollo a V e i polsini delle maniche anch'essi rifiniti in rosso Infine c'è un motivo geometrico circolare grigio chiaro al centro del davanti che è in linea con le altre maglie di trasferta 2022 di Puma per le nazionali Realizzata con l'innovativa tecnologia Dreisel questa maglia di puma assicura proprietà antisudore che ti aiutano a mantenere una sensazione di asciutto e di comfort durante la partita. Cosa ne pensate? A me piace molto, nella mia classifica questa prende 4 stelle, è sicuramente una maglia fatta molto bene, una maglia bianca con questa rifinitura nel doppio colore verde e rosso, però eh, veramente piacevole, da portare con un paio di jeans secondo me starà benissimo. Il costo lo vedete qui sopra, veramente molto basso, se poi considerate che in descrizione, qua sotto, potete trovare un link per avere un coupon da 3 dollari e quindi voglio dire si abbassa ulteriormente la spesa. In descrizione troverete tutti i dettagli per ordinare la maglia, andate a vedere sul sito quali altre fantastiche eh, sorprese e maglie vi attendono. Ora vi lascio la parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Io spero che possiate regalarci nel frattempo un grosso like, e dico veramente grosso eh!